Sì Presidente, assolutamente rapidissimi, insomma una mozione ovviamente che eh, noi rispondiamo ecco, con i fatti perché come già dichiarato anche ieri ovviamente la, la sindaca eh, stessa eh, ovviamente con eh, la stampa e anche l'assessore Ziantoni ovviamente eh, si è provveduto immediatamente eh, visti i fatti che hanno colpito eh, l'intera regione Lazio ovviamente nel mondo e nel campo di rifiuti eh, si interviene im immediatamente con eh, una nota del, appunto, del 16 marzo insomma, ecco, per richiedere la revoca in autotutela della delibera di giunta del, eh, del 31-12-2019, la, la delibera numero 325. Ovviamente in riferimento diciamo, alle situazioni per i gravi, ovviamente, per, diciamo, ovviamente sempre per ipotesi, insomma, gravi ehm, reati eh, ovviamente sollevati ecco, dalla Procura della Repubblica eh, di Roma in merito al leader autorizzativo inerente ovviamente, alla nuova discarica di Monte Carnevale eh, eh, si è ovviamente provveduti poi a, eh, tramite questa nota insomma, a richiedere il ritiro della stessa delibera perciò ecco, insomma, si è agito ecco, con un fatto concreto con un fatto ovviamente tangibile per, per il bene ovviamente del territorio che ricordiamo Roma Capitale fu eh, costretta a indicare una, discari una discarica eh, per eh, i rifiuti eh, solidi urbani ovviamente a causa dell'inerzia della regione Lazio che ha partorito dopo tanti anni un piano, piano dei rifiuti oggi ovviamente noi ne chiediamo il ritiro oggi la sindaca lo ha comunicato eh, nuovamente l'abbiamo fatto anche ieri ovviamente a mezzo stampo perché crediamo che un piano dei rifiuti eh, diciamo elaborato comunque anche tecnicamente dalla, dalla stessa persona che oggi comunque è, è, diciamo coinvolta eh, in fatti giudiziari ovviamente riteniamo che, quel, eh, che quel, eh, quel dispositivo quel mezzo insomma ecco quel piano rifiuti appunto sia un piano rifiuti insomma eh, viziato comunque diciamo eh, ovviamente non eh, come dire non, non stabile ovviamente dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista Politico. Mi dispiace che eh, ieri abbiamo ehm, letto molte note ovviamente dove si chiedeva a questa amministrazione il ritiro della delibera appunto per l'individuazione dell'area dell di Monte Carnevale, ma ovviamente eh, ci sono state forze politiche eh, come il, purtroppo anche il Partito Democratico che non ha non ho visto una nota ovviamente in riferimento all'accaduto di ieri e questo ovviamente fa… Fa, fa molto dispiacere. Noi abbiamo dato un, un segnale, perciò un segnale tangibile, eh, siamo ovviamente dalla parte dei cittadini, siamo dalla parte di chi ha sofferto per anni, perché ricordiamo eh, Malagrotta è stata la pattumiera di Roma per 30 anni e eh, noi ovviamente non, non ci stiamo, perciò insomma eh, questo è il nostro, il nostro messaggio, questo è il nostro, è il nostro segnale. Mi, mi auguro ovviamente insomma, che si possa eh, diciamo, procedere poi, ovviamente, con un nuovo piano di rifiuti regionale. Questo lo chiediamo con forza, con determinazione. E siamo ovviamente eh, diciamo, obbligati ad astenerci su, questo, sì, eh, su sì, questa mozione ex articolo 58. Grazie. grazie.